questo tutorial numero 5 andremo invece a costruire il menu verticale in realtà ne creeremo soltanto due blocchi e vedete che sono blocchi comunicazione, albo, la scuola, segreteria, didattica la scuola in chiaro, scuola 2.0 a livello proprio di procedura si costruiscono tutti allo stesso modo noi costruiamo adesso comunicazione a un pezzo del menu, la scuola vediamo un po' come funzionano Menu comunicazioni contiene circolari news connessione purtroppo qua ancora un po' debole no? e quindi sono esattamente fatti come docenti, studenti, genitori cioè sono pagine contenenti circolari contenenti articoli filtrati per categoria lo stesso vale per news la differenza è che in circolari metteremo i circolari protocollate invece in news metteremo avvisi, cose di questo tipo e poi abbiamo invece la scuola che contiene al proprio interno, vedete, una serie di informazioni proprio sulla scuola notiamo che nella la scuola, vedete qua un'aggiunta che poi metteremo che è il menu a briciole di pane storia della scuola, plessi o altro, sono in realtà figli di un contenitore vuoto che è la scuola dove magari uno poi può mettere non so, un'immagine o qualcosa ma che ha poi alla sua destra un suo menu secondario che è poi dato dalle voci del blocco la scuola invece comunicazioni no sono direttamente, vedete in circolari un attimo che si carica la pagina sono già di primo livello bene, andiamo qua e creiamo questi due contenitori allora, la prima, i primi, ricordiamo, sono comunicazioni che contengono circolari e news che sono però vediamo la pagina circolare pagina con categoria. ormai l'abbiamo imparato per questi contenuti occorre fare i passaggi in due fasi prima si crea la categoria poi si crea la pagina si va quindi nel pannello di amministrazione di wordpress e si va in articoli categorie dicendo che voglio creare la categoria circolari e poi no, una volta che l'abbiamo aggiunta in automatico il sistema propone già la pagina per la nuova categoria la pagina news scusate la categoria news create le due categorie creiamo le due pagine abbinandole a queste categorie quindi la pagina circolari purtroppo è un po' lento oggi il collegamento per cui anche qua la pazienza è sempre buona consigliera e andiamo a dirgli attenzione che tu devi associarti alla categoria circolare, questo è il motivo per cui la creiamo prima perché se non avessimo, crea avessimo creato prima la pagina non avremmo a disposizione la categoria pronta per essere associata quindi in questi casi si fa sempre prima la categoria e successivamente la pagina che viene associata alla categoria stessa qui abbiamo le nostre news e andiamo a mettergli la corrispondenza alla categoria news abbiamo pubblicate vedete non hanno contenuto sono vuote ma adesso andiamo a mettere il menu verticale e noteremo che ci sarà una piccola differenza non tanto nella prima fase la prima fase è uguale si crea il menu il menu lo creiamo come quei contenitori, quei blocchi che avevamo visto eh? prima blocco comunicazione e poi vedremo per la scuola prima cosa comunicazioni blocco comunicazioni lo creiamo creazione menu eh? va sempre eh, cliccato il pulsante gli mettiamo news e circolari Aggiungi il menu se vogliamo che le circolari siano sopra le spostiamo sopra ecco prima col menu orizzontale avevamo a disposizione immediatamente no, un elemento di posizionamento qua non ce l'abbiamo come facciamo allora a posizionarle? Beh, si usa una nuova, una nuova funzione di wordpress che è il cosiddetto widget aspetto widget perché nella installazione base di Wordpress sono presenti delle funzionalità aggiuntive che sono quelle che mi consentono di andare ad esempio a popolare le barre laterali la barra laterale 1 è la barra di sinistra, la barra laterale 2 è quella di destra vedete che in automatico ci sono già delle cose che ha messo, che ha messo Wordpress bene, noi le eliminiamo tutte quindi cancella ricerca, cancella gli articoli recenti perché il nostro appunto è un modello completamente personalizzato dove mettiamo a noi, noi volta per volta, le risorse che ci interessano. Cancelliamo tutto quello che c'era dall'inizio e cominciamo a inserire il nostro menu. Il widget che fa il nostro caso è il widget che si chiama menu personalizzato, che trasciniamo su barra laterale vedete, gli mettiamo un titolo che è un po' l'etichetta si chiama comunicazione, in modo molto sapiente peraltro WordPress tutti questi titoli di widget li associa a un livello di titolo molto corretto anche dal punto di vista dell'accessibilità una delle funzionalità più richieste ad esempio da chi naviga con gli screen reader cioè con le sintesi vocali, cioè le persone cieche è proprio quella di avere i contenuti strutturati per livello di titoli in questo modo loro utilizzano un particolare tasto della tastiera per scansionare la pagina per livelli di titoli e quindi andare facilmente da un blocco all'altro. Va molto bene questo WordPress, così come Drupal, sono veramente due CMS molto attenti al codice. Selezioniamo il menu Comunicazioni, diciamo Salva. Andiamo a vedere cosa è successo, visualizza sito. Bellissimo, abbiamo creato il nostro menu. No? menu circolare menù. adesso sotto gli mettiamo il menu la scuola cosa facciamo? per prima cosa creiamo una pagina vuota che ci serva anche come contenitore strutturale la scuola eh? non è necessaria questa operazione ma aiuta un po' nell'organizzazione dei contenuti e la pubblichiamo senza colpo ferire così scriviamo solo il titolo pubblica, bella che è fatto ma cosa conterrà? E contenitore la scuola queste voci che poi a loro volta possono avere le loro sottovoci tipo Plessi adesso noi non andiamo nel dettaglio in questa fase perché non stiamo ancora lavorando sui sotto menu ma soltanto sulla gestione della struttura di navigazione quindi mi accontento adesso di mettere le voci dirigenza storia della scuola e Plessi lasciando voi poi agli altri il resto perché rimane poi un'operazione fortemente ripetitiva Andiamo qua e ci creiamo adesso allora una nuova pagina, come era dirigenza. Okay. Io ripeterò tante volte questa, questo passaggio perché poi fatico a ricordarmi delle cose. Dirigenza con una piccola novità. Questa pagina è figlia di, della pagina La scuola. Andiamo a cercarla, eccola qua, e la pubblichiamo perfetto, vedete che poi in automatico qua c'è il cosiddetto permalink che vi indica proprio l'indirizzo web della pagina vedete che è figlia della scuola poi ci andiamo a mettere anche storia della scuola anch'essa sotto scuola e successivamente andiamo a mettere sembrava fosse plesse. Eh? Naturalmente uno poi qua mette quello che gli pare, no? Plessi, immaginando un istituto comprensivo il cui genitore è ancora la scuola e la pubblichiamo. Come fare in modo adesso che si vedano questi contenuti nel nostro menu verticale laterale? Dobbiamo creare il blocco di menu. Aspetto menu creiamo adesso un altro blocco che andrà sulla destra lo chiameremo attenzione non cambiamo qua perché questi sono già i tre menu presenti clicco su più dire ne aggiungo uno che lo e lo chiamo la scuola creazione menu una volta creato cosa facciamo gli mettiamo qua le tre voci aggiungere perfetto magari anche qui andiamo a fare il solito discorso di ordinamento salva menu non li vedo, an più, non li vedo ancora scusate fino a che non li ho messi attraverso il widget eh? ricordate menu orizzontale posizione dei temi all'interno proprio già della voce menu invece menu verticale dobbiamo andare in aspetto widget selezionare menu personalizzato e spostarlo sulla barra laterale e dirgli quale menu personalizzato con quale titolo il titolo sarà la scuola il menu è stato chiamato nello stesso modo salva andiamo a vedere e visualizza sito eccolo, vedete, dirigenza non ha nessun sottomenu non compare quella navigazione che dicevamo prima di cui dicevamo prima perché occorre installare un nuovo plugin però insomma stiamo andando avanti e quindi il compito al termine di questo video tutorial potrebbe essere quello di completare anche solo come voci di menu tutto il menu verticale fino a scuola 2.0